Questo insegnante deve raggiungere un obiettivo del curriculum e ha un gruppo molto eterogeneo di studenti. E anche questo insegnante. E questo. La maggior parte lo fa. In effetti, la ricerca mostra che il modo in cui le persone imparano è unico come le loro impronte digitali. Cosa significa questo per gli insegnanti di oggi? Le aule sono molto diverse. Così come le esigenze del curriculum, da progettare sin dall'inizio per soddisfare questa diversità. L'Universal Design for Learning è un approccio al curriculum che riduce al minimo le barriere. E massimizza l'apprendimento, per tutti gli studenti. Ecco, questo è un termine creato, Universal Design for Learning. Disimballiamolo un po'. Pensiamo alla parola Universal. Per Universale intendiamo curriculum che può essere utilizzato e compreso da tutti. Ogni studente in una classe porta il proprio background, punti di forza, bisogni e interessi. Il curriculum dovrebbe fornire autentiche opportunità di apprendimento per ogni studente. Ora pensiamo alla parola apprendimento. L'apprendimento non è una sola cosa. Le neuroscienze ci dicono che i nostri cervelli hanno tre reti, una per il riconoscimento, la cosa dell'apprendimento, una per le competenze e per le strategie, il come dell'apprendimento, e una per le attività che servono a pianificare e a definire le priorità, cioè, il perché dell'apprendimento. Gli studenti hanno bisogno di acquisire conoscenze, abilità ed entusiasmo per l'apprendimento e un curriculum deve aiutarli a fare tutti e tre. Ma ogni studente è unico e una taglia non va bene per tutti. Quindi, come possiamo creare un curriculum che sfida e coinvolge diversi studenti? È qui che entra in gioco la parola DESIGN. È previsto un edificio progettato universalmente per essere flessibili e per accogliere tutti i tipi di utenti, con e senza disabilità. Si scopre che se si progetta per quelli ai margini, il tuo edificio funziona meglio per tutti tagli e le rampe del marciapiede sono utilizzati da persone su sedia a rotelle, persone con passeggini e persone in bicicletta. I sottotitoli in TV servono le persone sorde, persone che imparano l'inglese, persone in palestra e coniugi che devono dormire in orari diversi. L'UDL prende questa idea e la applica al design di curriculum flessibile. L'UDL va oltre l'accesso perché abbiamo bisogno di costruire nel sostegno e nella sfida. Quindi, come usiamo il framework UDL per realizzare obiettivi, metodi, materiali e valutazioni di apprendimento che funzionano per tutti? Per prima cosa, chiediti, qual è il mio obiettivo? Che cosa voglio che i miei studenti sappiano, facciano e si interessino? Poi chiedi, quali barriere in classe potrebbero interferire con i miei diversi studenti che dovrebbero raggiungere questi obiettivi? Per eliminare le barriere, utilizzate i tre principi UDL, creando percorsi flessibili di apprendimento in modo che ogni studente possa progredire. 1. Fornire molteplici mezzi di rappresentazione. Contenuto presente e informazioni in più media e fornire vari supporti. Utilizzate grafica e animazioni. Evidenziare le caratteristiche critiche. Attivate le conoscenze di base e sostenere il vocabolario in modo che gli studenti possano acquisire le conoscenze insegnate. 2. Fornite molteplici mezzi di azione ed espressione. Offri agli studenti molte opzioni per esprimere ciò che sanno e fornire modelli, feedback e supporti per i loro diversi livelli di competenza. 3. Fornite più mezzi di coinvolgimento. Quel che stimola uno studente non stimola necessariamente un altro. Offri agli studenti scelte per alimentare i loro interessi e autonomia. Aiuta gli studenti ad affrontare il rischio di sbagliare e ad imparare dagli errori. Se amano imparare, manterranno le sfide. E ricorda, tieni sempre presente l'obiettivo dell'apprendimento. Elimina le barriere causate dal curriculum e mantieni la sfida nella finalità adatta. E questo è tutto. Quindi, facciamo un riepilogo rapido. Mostra le informazioni in modi diversi. Consenti ai tuoi studenti di avvicinarsi alle attività di apprendimento e dimostrare ciò che sanno in modi diversi. Offri opzioni coinvolgenti per gli studenti e mantieni il loro interesse. L'Universal Design for Learning significa fornire delle opportunità di apprendimento per tutti. Per ulteriori informazioni su UDL, visitare il sito www.cast.org